Sì, grazie Presidente. Eh, l'emendamento numero 2 di fatto eh, riguarda alcuni temi collegati con l'emendamento numero 1 e come avevo già un po' anticipato nel mio intervento in discussione generale ehm, si tratta di alcune precisazioni eh, quindi eh, cioè, la differenza tra il concetto di indizione comizi e convocazione di comizi eh, in quanto con la deliberazione dell'assemblea Capitolina viene indetto il referendum mentre eh, la convocazione dei comizi per garantire lo svolgimento è appunto mh, della, eh, del sindaco quindi eh, si è eh, con questo emendamento anche dato una precisazione in questo senso um, dopo le parole su più giorni è stata aggiunta anche la parola consecutivi proprio perché nel nuovo uh, statuto si è anche parlato ovviamente di ipotizzare che il referendum possa essere, si possa svolgere anche su più giorni consecutivi quindi non solo una domenica ma anche un sabato una domenica una domenica o un lunedì e si è anche aumentato da 120 giorni appunto a una data compresa nei successivi 180 quindi nei successivi sei mesi eh, dal momento dell'indizione senza considerare in questo caso l'anno solare eh, come nei referendum iniziativa popolare questo perché per dare anche tempo diciamo all'amministrazione di poter gestire effettivamente questa consultazione quindi con tutte le procedure amministrative di legge del caso grazie